Ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi, potete andare all'interno dell'Item Shop nella sezione Supporta un creatore. Inserire il codice creatore fortu, così come vedete a schermo. Poi accettare. E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ciao a tutti ragazzi, qui è FortniteWare che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite. Lo so, ragazzi, stavate aspettando Minecraft, solo che è un gioco che mi richiede molto più tempo di registrazione rispetto a Fortnite. Quindi, tranquilli, il secondo episodio della Minecraft Vanilla lo sto ancora registrando. Intanto per oggi facciamo una sfida su Fortnite In cui dovrei utilizzare solo uno slot alla volta Io lo devo ancora registrare Non so come andrà a finire sta cosa Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale E di attivare la campanellina Se non l'avete ancora fatto Qui in basso Perché altrimenti vi perderete tutti i prossimi video di Fortnite Di Minecraft che arriveranno Quindi mi raccomando iscrivetevi Ma prima di iniziare ragazzi Volevo ricordarvi che questo video è in collaborazione con Eneba Eneba è un sito che vende card di Xbox PSN e tanti giochi Veramente tanti ragazzi A prezzi scontati Se siete interessati di una categoria nello specifico, basta che andate nella barra di ricerca, digitate il nome del gioco, troverete, per esempio, nel caso di Fortnite, una marea di pack DLC e skin. Una volta che avete scelto il pack, andate sul prodotto, decidete di comprarlo e, quando sceglierete il metodo di pagamento, potrete inserire un piccolo codice sconto, fort gamer così come vedete a schermo. Applicatelo e avrete uno sconto del 3%. Meglio di niente, tenendo conto che i giochi già sono scontati. Inoltre, ragazzi, il sito è sicuro perché vi permette, per esempio, di utilizzare metodi di pagamento come PayPal. Però, ragazzi, io lo uso. Uso già da tempo da molto prima che effettivamente potessi collaborare con i ragazzi di Neba Quindi state tranquilli che è un sito affidabile Ma non perdiamoci ancora in chiacchiere e andiamo Ok boys allora posso utilizzare un solo slot alla volta come avete letto dal titolo Quindi dovrò portarmi una sola arma alla volta e allo stesso tempo dovrò utilizzare le poche cure che troverò una alla volta Vabbè avete capito insomma non sarà una sfida divertente Specialmente perché io credo che andrò avanti di fucili a pompa appena ne troverò uno Calmi per esempio qua già farei uno switch di arma Giocheremo safe Giocheremo in maniera intelligente Vediamo come va Vabbè Intelligente insomma, ci proviamo Intelligente Ok si avvicina un tipo Raga Si avvicina un tipo Ci sta per forza Devo capire dove Ah lì Ok Mi sta mirando con Ok Va bene Scarso Scarso a posto Boh, è nulla che mi possa interessare Va bene Ok Sto cercando nelle ceste Magari qualche arma più interessante Eh esatto Esatto Esatto Buono Ah safe Ah Eh si, sì, Vabbè ciao questo c'ha proprio il fucile a pompa che vorrei io. Proprio quello. Ragazzi, ogni tanto mi si fa lo schermo nero. Non capisco perché. Attualmente non vedevo. Ok, mi è andata bene. Vediamo questo se mi può dare qualcosa di utile. Senti, fra un attimo, la situazione complicata. è complicata qui. Ma che Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Vabbè, prima per gli scemi Più che altro ho trovato finalmente l'arma che volevo fin dall'inizio Ovvero il fucile a pompa, meglio così Questa zona è inquietante Perché si sente proprio il rumore di predator in zona Cioè, calmi Ah, vabbè Facciamo che faccio così per ora Eh, no ragazzi, mi porto lo scar Mi spiace Ok, prendiamo quest'auto e andiamocene Eh, quasi quasi, una capatina qui la farei Dai che sta finendo pure la benza, dai Entro di prepotenza Cosa Qualche cura la devono aver pur lasciata no? Ragazzi non so perché ma c'è questo bug Che ogni tanto lo schermo mi si fa nero Eh per esempio ora si è fatto nero Ora voi lo continuerete a vedere ma Cioè questa cosa è grave se mi succede durante un fight È un casino Ok brutta cosa 35, 35, beh distrutto Dai, dai, dai, scarso, scarso okay. Mi serve la sua roba? Eh sì, mi servirebbe Vabbè, però non posso prenderla praticamente Eh no ragazzi, come la prendo? Scusatemi Non posso, devo andare in safe e basta, cavolo Che brutta situazione Ora la safe mi zappa anche due, lo sapete che non so se ce la faccio? Sì vabbè, mi guardano storto E sto a terra, eh dai sto un tizio là, vattene No, viene qui, viene qui, lo so, lo so che viene qui Io mi butto, ah no, no, si è lanciato, si è lanciato Ok, ok, ok, resta giù, io mi devo curare Aspetto un attimo No, no, no, no No, non volevo andare qui Non volevo fare questo Non è successo davvero Tutto così sbagliato Io lo sapevo che sta sfida non sa da fare Allora, questa zona prima ci ha portato fortuna Speriamo che lo faccia anche ora Vediamo un attimo se possiamo curarci con qualche cosa che troviamo in acqua Cioè ma stiamo scherzando? Ma che ci piglia quel coso in mezzo alla mappa? Oh, Fra. Un calmante, fra. Fra, la tachicardia. Oh, è pericolosa. Oh, oh, sono due tizi là. Sono due bot? No, sono due scarsi. Non sono bot. Intanto il mio schermo, ragazzi, si fa nero e bianco di continuo. Mi ha doppiato. Ah, la struttura è sua. Fantastico. Appena si eliminano, mi aggiungo io. Bella, ok, una cosa al volo Sta troppa gente in giro, questo molto volentieri Che è sta cosa? Ma okay. che? Agnomo, ma cosa sta sparando è la vera domanda Ok, quella zona però è pericolosa eh. Abbiamo già incontrato troppa gente, io qua devo andare molto sul safe Ragazzi, doppia pistola, sarebbe carino Da provare, dammi una taglia così magari Esatto, almeno so dov dove sta un nemico No, oh, io vado in safe Che questa zona è troppo ampia per il mio fucile a poppa ricarica Mi hanno eliminato la taglia, grazie bro potevo offrire un caffè per quanto Ok Ha fatto male Perfetto Ha fatto più male a me Oh Ma seri Questo L'hanno rimesso ah? Oddio Non sapevo che ci fosse questa cosa Tra l'altro non lo potrei utilizzare Perché dovrei utilizzare un solo slot Però non fa niente Approssimiamo stavolta Carino Sai che da questa safe Ci esco bello picchiato Bende mi servirebbero pure Ma non ci posso fare nulla qua Facciamo una cosa al volo Mi sa che sono morto Sapete No ma sicuro è l'unico modo in cui posso recuperare un po' di vita Provo così ragazzi, provo così Ho ancora due bende, posso farcela Dai, dai, dai, dai uh. no. no, no, no Non mi ha visto tutti Mi serve quel medikit a tutti i costi Mia andata. No. 62 godo. Ok Non mi posso raccom... Uh, questo mi serve Grazie Ciao Via, via, via Raga, il bug dello schermo nero si fa sempre più pressante Ormai accade circa una volta ogni 5 secondi Io non posso avere schermo nero ogni 5 secondi Ok Ho quel tizio qui 4 12 Dai Non posso fightare così Ah, stanno là, stanno là, stanno là Tutti i Il problema principale è quello di fronte Che gli ha pushato addosso, letteralmente Bello Io c'è fra, divertiamoci 58, che fa male Carino questo Dai il problema è che questo tizio qualche bouncer ce l'assicuro Io non ho modo di farlo cadere Devo tenerlo d'occhio E infatti è sceso Provo Eh vabbè 22 c'è ancora lo scudo Eh vabbè ha fatto, ha capito Ha capito il giochino È inutile sono morto Vabbè eh gg Eh raga non potevo fare nulla Non potevo fare nulla Me la sono giocata bene questa Vabbè ragazzi ora basta Cuffie potenti Facciamo un attimo a vedere chi comanda Ok uscirà un tizio da qui Ah bello sto fucile a pompa brother Passami un attimo Molto gentile grazie Io queste le voglio provare Scusami me, me, me le dai gentilmente Tanto sto vino di lingotte Grazie Queste le levo E tengo queste Ok Fatemi vedere come funzionano Io spero che facciano danno Per il mio bene Ok sta lì il tizio Ah ma queste No No no no no Ragazzi questo è pure lo scar no no, no no no no no Calmi calmi calmi Ma questo è finito i materiali però Dai Il problema è che come lui ha pochi materiali Io ho. Ah questo mi massacra dai! Mamma mia! Stoppa forte, forte da creme! Pure. Pure poi, poi decido che prendermi. Perché questo ne ha pure il fucile a pompa buono. C'ho tizi di fronte nella struttura che sarei felice di evitare. Perché sali? Perché sali? Eh sì, vabbè, ciao, ninja è arrivato. Tua sorella, fra. Tu, sorella, davvero? Non, non so, non, non ha senso questa cosa. Dicevo, anche il P90 non sarebbe male. Qui abbiamo una scelta di armi veramente folle. Se potessi portarle tutte, il game sarebbe vinto. Però, no, mi tengo ancora a questo, raga. È il migliore che possa portare, secondo me. No, no, no, no, dai. Guarda, bro, veramente, eh, era l'ultima, eh, era l'ultima delle mie intenzioni, fightare te. Guarda, da, davvero, no jokes. Ok, sopra la mia testa, però seri dubbi che capisca dove sono. A breve dovrò andare, guys. Ora. Ci passo di fianco Mi hanno visto mamma uh, mia Ok Mi devo curare Dove sono le sue cure? Le cure ce l'ho So però di noi in una situazione di schifo come prima Però lei ground stavolta Dai, basta, GG Ragazzi, challenge, one slot Fatta, non è stato semplice Non è stato per nulla semplice Ma ce l'abbiamo fatta, GG Mamma mia ragazzi, quando abbiamo iniziato a fare sul serio È stato veramente figo E alla fine siamo riusciti a fare questa challenge folle Mi raccomando lasciate un like se la sfida vi è piaciuta Vi ricordo di iscrivervi al canale E attivare la campanellina per non perdere i prossimi video Di Fortnite e Minecraft E noi boys ci becchiamo alla prossima